Siamo qui a Novara, Andiamo, veniamo a trovare il famoso farmacista eh, Novax Matteo, questo è l'ingresso, sono le vetrine, vediamo che già non cedere ricatti, resisti, fai vedere i tuoi diritti. Pharma beauty perché non esiste bellezza senza salute. E questo sui nostri canali lo, lo diciamo da decenni e guardate non c'è simbolo delle farmacie quelle velenosi che tanto che vi vendono i veleni farmacon e veleni e questa è l'ingresso buongiorno buongiorno Senta, il cugino di mio cugino uh, ha starnutito, quindi uh, c'è quel ministro Spelanza che ha detto che mi servirebbe la tachipirina, ce l'ha? Ah, lei vuole fare il protocollo tachipirina e vigile speranza, eh, io lo sconsiglio. No, ma tra l'altro mi sta un po' sulle palle il cugino, quindi vigile attesa sì, della morte. e poi anche il consiglio del cugino del cugino tra guarda, veramente ah. sono quelli più deleteri. Quindi invece... E, è, è assolutamente risaputo, per cui io... Se desidera avere un'attività antiperetica, quindi per abbassare la febbre, e che sia anche un antinfiammatorio. È un eh, antinfiammatorio, un eh, Con differenza sì. della tachiferina che più che altro è. Si abbassa il glutation mi ammazza il cugino, no? Mi ammazza il cugino è una cosa radicata. <ride> e in effetti il glutatione è una molecola endogena fondamentale per la vita e io vorrei preservarla visto che qua ci occupiamo solo di prevenzione. Va bene. Quindi le do un fantastico prodotto. Eh, a base di artiglio del diavolo e, e altri elementi della fitoterapia, ok. Me grado... lo fa vedere subito. ma ah, quindi scusi, eh, lei tecnicamente sarebbe una farmacia, ma non ha veleni? Fa farmaco? <ride> no, no, i veleni? No, sì, va Poi diciamo che, come diceva per Cerso, qualsiasi sostanza può diventare un veleno a seconda della dose e dei tempi ah. di somministrazione. però in effetti, noi siamo una farmacia senza farmaci. Sì, è un po' ma un... Eh, non siete poi ignoranti come gli altri farmacisti? Vedo che avete i libri di Alessandro Leonardi no, no, no, sul non, nuovo non, ordine mondiale. Non, non diciamo che i colleghi sono ignoranti, <ride> Dai, però adesso a parte, a parte tutto diciamo che sì abbiamo un altro tipo di visione, non siamo proprio così radicali. Partiamo, sì, guarda, lo stavo leggendo, ma ha beccato ah, interessante. In l'amico Alessandro Leonardi, eh, che vero, insieme vero. alla Giusy Pace, voi insieme avete organizzato Pace, bravo, la famosa infermiera. Non sei ben informato, non sei capitato qua. <ride> eh, okay. Senti, do solo un'occhiatina a quell'ala che so che, che ci sono... Amore. Non ci sono veleni in questa farmacia. Bene. Siamo qui ovviamente l'ingresso era giusto per presentare i cartelli e la tua attività per capire un po' dove siamo. Un po dove siamo. Senti, io partirei con la Genesi di Matteo. Sì. Matteo mm. diciamo, partiamo un po' da bambino. Si no, no, no, se no, no, no, no, c'è cioè, no. un che non Si, si, si, in si laurea in farmacia si laurea a Milano. Eh. A Milano, sì. quindi Piacelote. Sì, sì, bravo, sì, sì, okay. bravo, sì, sì. E... E dopo, la dopo la laurea io ho fatto farmacista. Però diciamo che ero partito già un po' qualche, strano perché, ah, perché ho fatto una tesi sulla prevenzione, quindi già si vedeva la... già che ero nato un po' contro per me stesso. Ho farmacisti Vabbè, adagliano... anche quella di farmacologia era lì sì, sulla che non si no? Esatto. <ride> allora c'è qualcosa che non va in sto. Senti, no, in in sto per riassumere brevemente. Tu uh, hai girato quante farmacie a Milano? Beh, diverse ne ho già altri diversi Allora, Damià, dicono ah ma io l'ho visto sì, io ho fatto farmacia a bandi eh, in, gara Abruzzi, in gara Abruzzi poi ho fatto farmacia a Chiabrera eh, diciamo che come farmacista ho lavorato sia all'interno delle farmacie ma anche all'esterno perché sempre per passare o comunque voler fare prevenzione ho lavorato eh, come direttore scientifico di un centro medico dove ci occupavamo di eh, piani alimentari di educazione ah, alimentare cioè per no, cui questo? li ho, eh, ho conosciute un sacco lì ho conosciuto un sacco di, di farmacie ah, perché sì, lì sì. diciamo da antica farmacia questo... Diana ad Umbrec. sì, sì. Ah, le diciamo, sì, sì, ho, ho conosciute tutti. sì, cavoli no, eh. no ma di che zona era questo centro? Eh, allora il centro era più eh, il metodo è vita libera che è più del, del Bresciano. Ah, quindi noi rappresentavamo uno pensavo... studio per poter... A fare. no, avevi un ufficio... No, io, io viaggiavo proprio ah, con okay. me stesso, proprio come alla vecchia, come... alla vecchia, come alla vecchia, la vecchia maniera a no, no. bussare, tu pensa che è bello bussare no, ai colleghi. Door door, diciamo no. che qualcuno mi ha mandato a tirare e qualcuno l'hai. Ok, okay. Mi assumiamo perché cerchiamo <ride> di non sporare l'ora. <ride> sì, sì, l ora l ora no, l ora... L ora... avevo detto facciamo no, una... roba un po'... Diputato un'ora e mezzo, Poi lo piccano un po' Io, allora, okay, una roba ho, ho fatto è una farmacista classico okay. convinto... Però tu sei nativo di questa zona qua, non va sì, sì, sì, sì. Poi ho fatto la follia dieci anni fa di, di aprire questa Pharma Beauty che è in definizione, ho detto in brevemente, la prima farmacia della salute senza farmaci in Italia, senza Milini, senza, sì, io chiamo ragazzi, no, no, no, così poi ci dilunghiamo ancora, eh, diciamo che io qui non ho, il, cioè, non, non, ho non ho il farmaco TC. ho solo Cotifine vuol dire over the counter no? sì, sì, bravo, non si bravo da trading, vuol dire se da trading, vuol dire se si dire si è si Assolutamente, E cosa olibuprofene, abbiamo fatto la voce dall'Angelini, ma tanto la conosco tutti. Okay, alternativa, se allora, alternativa, un alternativa io preferisco dare i, i miei antinfiammatori, io ho delle formulazioni perché il farmacista dovrebbe essere eh, un eh. formulatore, per cui ho il mio 0Dol, che, okay. che è un, un, un fantastico insieme, ve lo dico da solo perché siamo anche poco umili, cioè, il figlio del diavolo è la base, poi c'era un calato mentosa, il rimes nigrum, la Bosvegna, il partenio, no, l'ananas. No, no. quindi è una formulazione no. che io ho chiamato zero d'or, perché la gente non ha ah. più Zero d'or tu cosa capisci? Zero Bra. Bra. Vedi? Senti, Quali sono sì. i prodotti più richiesti nelle farmacie canoniche, tradizionali, velenose? <ride> sì, cioè, oh, sono gli antichi... Bene, a parte i contraccettivi, e tu qui sei infiammato... se ti chiedono un taggettivo o cosa devi dare No, di andare in farmacia. Bravo, ok. Se ti chiedono la tachepirina... Ma non me la tiro... chiedono più perché sono mai tanti anni. Diciamo il che diavolo... all'inizio no, è stata allora, siccome c'è gente che ci guarda e non sì. sa niente di no, no, stiamo esatto. guardando, quindi chi chiede la tachepirina ti il diavolo. Sì. Chi chiede l'aspirina la ti il diavolo. No, eh, se, se vogliamo rimanere sempre sulla stessa, io vado un po' all'origine, eh, si dovrebbe sapere che l'aspirina è ottenuta dalla della corteccia del salice per cui ah, già, cosa... bravo si è preparato quindi un'altra cosa che chiedono spesso quindi gli antifiammatori sicuramente poi non so, in questo periodo sono andati tantissimo eh, per definirli brutalmente gli antidepressivi, ah, gli ah, antifiammatori ecco, ecco. per cui a lei sotto chiedono... no, la passiflora invece delle, okay. delle exotan okay. eh, l'iperico invece delle, ecco, del, eh, delle della palopetitina la maggior parte della popolazione è dissociata o comunque a problemi psicologici sì. soprattutto chi è laureato in psicologia ha grossissimi problemi psicologici sì. non, non parliamo di psichiatria perché okay. eh, ti ha pressionato un mondo eh, che sono tutti lavorati in psichiatria non sono normali no? sì. comunque se viene qualcuno e ti chiede ehm, un antidemocratio ti chiede un antidemocratio sì, no no, no. Mio okay. terativo, andiamo giù, no. Andiamo a, giù a parte che poi la, diciamo che l'anno o la medicina tradizionale eh, di qualsiasi sintomo crea una patologia invece dell'ansia si, si crea il disturbo di, sì. di, dell'attenzione sì. cioè, no, sì, chiedo, chiedo, chiedo l'asiolitico e andiamo a capire perché eh, chiunque qualsiasi profes, eh, professionista ti deve fare un po' di domande sì. no? dall'idraulico al farmacista, al dottore, per cui eh, io direi sempre di diffidare da chi non si fa un po' di domande. Okay. Per cui da una, una breve analisi per capire sì. un po' qual è il migliore, si può passare dalla, dalla pastiflora melissa, allora, okay. c'è anche Quindi il fitoterapico li adatto. Li spieghiamo un pochino perché siccome questo è un passaggio fondamentale in questa intervista, sì. la passiflora cos'è? Passiflora io per definirla brutalmente, io lo chiamo l'exotana della fitoterapia, per cui in voce funziona bene, è un improtico sedativo diretto che lavora, sì, Simile per definirlo molto mm. brutalmente, stimola eh, eh, No, di... eh, questo qui è proprio un vero e proprio eh, ipnotico sedativo, per, okay. eh, con, con le capacità induttive del sonno okay. e del rilassamento. Ok. okay. So, okay. So, che è quello che fa, interessa ai Ad esempio, detto, la melissa invece, è invece un rilassante più adatto a quella. A quella eh, soggetto ansioso a cui si costringe lo stomaco, a cui quell'ansia gli crea proprio dei problemi anche digestivi. Quell'ansia che chiude lo stomaco e ti fa chiudere in te stesso, allora lì è più melissa. L'iperico già sentito. Liperico è arma no? di San Giovanni, detta anche anche qui, per definirlo brutalmente, è un antidepressivo naturale. Anche qui eh. però da fare sempre attenzione di non associarlo okay. con, con farmaci che possano no, potenziare Sulla assieme. pagina Facebook Cosmo Fruttariano, okay. noi diciamo che ancora per stimolare ceticolina, la mela rossa è il top, la ceticolina è un trasmettitore della serenità, perché tutta la gente cerca la felicità, ma la felicità ti porta alla felicità. la serenità ti porta alla felicità. Certo. C'è qualcosa che che Non credo ci sia, però la colina è qualcosa che la produce nei tuoi prodotti. No, non così direttamente. No, ma Anche perché fa... a me non mi interessa mimare l'azione del faro, preferisco dare un rimedio che è più assonante al, al soggetto. Cerco più di curare il terreno, cerco più di curare il terreno, di capire quali sono le carenze, quindi è più una, un, un rimedio. Adatto al paziente, quindi non voglio mimare okay. il messaggio allopatico, altrimenti farei allopatia certo, certo, certo. e farei eh, medicina alternativa. Invece questa è una medicina è. complementare, un'integrazione è una medicina complementare, sì, di sostegno sì. a quello che già di buono sappiamo. Poi ovviamente se è possibile no, no, no. fare in modo che. I nostri utenti non prendono neanche un farmaco, questo è possibile sì. farlo no, perché lo dimostriamo da tanti anni. Dieci è... anni che siamo ancora qua e siete sul mercato. E resistiamo so del so male non no, farlo? No, no, vuol dire che ancora qualche cliente ci rimane. Comunque giusto per integrare il tuo messaggio c'è stato solo un medico nella storia, no? che è lì in nata che ti la medicina. Cioè Ippocrate dice che era il cibo sia la tua medicina, Fai... la medicina sia il tuo cibo. Dopodiché no. no, no, no, no, la no. bravo. Esatto, poi però su ipocriti ci hanno giurato, spero giurato un po' tutti. Non lo sono dimenticato, Scusa, ma guarda che io ho chiesto, dicono che il centrocampista dell'Argentino Juniors, sì. eh, molti medici, pensano che proprio per loro... Sì, sì non che, che cugino, non giro il nostro... cugino di Maradona, <ride> e Il cugino che... povero di Maradona, quello che non sapeva il nostro chi è il cugino di Maradona? Aghiero, che si sì. è fatto il topicida e non gioca più a pallone. Eh, cioè, purtroppo è... nel campo sportivo ne eh, sentiamo anche tutti i giorni e quanti problemi, eh, eh, soprattutto sì. sugli atleti, tennisti, senza far nomi di sì, problematiche sono, ma anche nel calcio, giovani, soprattutto no, giovani dai 23 anni. Sì, purtroppo la rischiosità del sangue. Infatti, questo ci porta al perché siamo qua. Sì, perché abbiamo già fatto un'intervista al nostro amichetto. Perché, già, non, non ho farmaci. Poi no, figurati no, no, no. se siamo favorevoli eh, cioè abbiamo, fatto abbiamo, abbiamo fatto un'intervista a Alessandro Leonardi. E sì. dire, ci manca solo Giuseppe Pace che sono i tre iniziatori sì. di tutto il que movimento No Green Pass della provincia di Novara. Sì, Possiamo sì, dirlo. Alessandro ha cominciato ben prima, io mi sono infervorato da quando ci hanno toccato proprio sul vivo, eccetera, eccetera, per cui io è da fine giugno, fine luglio, che siamo, eh, siamo diciamo, gli artefici o comunque diciamo, chi ha organizzato le manifestazioni del 2021. 2021 a Novara insieme alla carissima Giuseppe Pace. Ciao Giulio. <ride> tanto ormai da per no se abbiamo fatto pubblicità <ride> è giusto farlo fatto... anche a Giuseppe sì, sì. due e... bei personaggi che succede a giugno 2021 ecco eh, diciamo che con l'introduzione di questa attività coercitiva o comunque questo tesseramento obbligatorio diciamo che io mi sono sentito un po toccato nelle mie leggermente <ride> toccato nelle mie libertà personali e poi soprattutto vedendo come è, è, sono, è, come è stata trattata questa pandemia non ce l'abbiamo più fatta, abbiamo dovuto scendere in piazza con tutti i, i rischi del mestiere, perché è un farmacista che è contrario a questi inoculi, perché non sono vaccini, ricordiamo. Io li chiamo un occhio, il virologo no? più famoso al mondo che scamperà. Dice che il vaccino ti, eh, non trasmette la malattia, non è un vaccino. È stato 15 anni capo dei vaccini in Francia e ha scritto tre libri contro la pandemia, pieni di citazioni scientifiche e nessuno l'ha confutato Ecco, e certo. Chiamatelo come volete, io non lo chiamo vaccino perché ho dei ricordi ben diversi dei vaccini eccetera eccetera senza poi andare a controllare mm -hmm. o guardare i tecnici che magari possiamo essere roioli seppur anche quelli possono essere spiegati cioè, facilmente certo. anche perché il farmacista dovrebbe riuscire a mediare almeno così come ho imparato dai miei maestri che, a cui sono sempre grato dovrebbe riuscire a mediare tra il linguaggio difficile mm -hmm. del medico che magari è anche un po reticente mm -hmm. e portare a Seguire la terapia anche con facilità ah, e, ah. e correggere anche magari se ci fossero degli errori di tosiologia. Oltre, no? oltre a essere un, un preparatore, oltre a essere data la famosa scrittura che hai detto: Dopo, medici, dopo medici. esserti laureato, devi fare un'altra laurea in, sì. in grafologia. No, eh, è... Io ero fortissimo. In <ride> grafologia, oh, va bene, no, ma l'ho sempre detto: che Perché sono le classificate anni... che quando... sono i medici, sì, no? quando, quando scrivo di... non si capisce niente. No? No, no. No, io stesso vado a scrivere. Non mi capisco, non mi capisco. <ride> non però è solo, non è solo tecnico. Ma io no? scrivo molto se tu sanno... un'operazione al ginocchio, faresti con mia nonna cioè ti faresti segnare con il pennarello. Il ginocchio è giusto, il nonno è così. Ma è, non e è è tanto. ancora oggi, no, non nel non 2021 22 sono successe casi di scambio. Sì, no. sì, purtroppo. Era romano, però quando sbaglia un medico è bisogno, bisogna sempre segnare. per il tanto no? cognitivo è prettamente medico di solito no? dal mio punto il di, punto di non vista non metterlo fuori, non no, no, voglio no, dire no. che già, già ho questa... rischiato la radiazione tu me la vuoi proprio far rischiare no, no, no, ormai, ormai no, no, questa è la mia opinione che in tutti i video dico quindi... <ride> ok, è la sua opinione mio Mars Gaetano, <ride> <quindi> io, Max Gaetano, quindi o dire dei medici, vieni da me, che sono anche un giurista e poi ce la vediamo ecco, perché okay. la chiarezza la vita. esatto <ride> E giugno 2021 si inizia questa sì, situazione, poi soprattutto proprio anche, proprio, io ce l'avevo proprio su con questo tipo di eh, metodo di eh, tutelarci, ecco, perché per la prima volta nella storia del pandemie. Hanno isolato i sani per, per salvare i malati, o comunque poi hanno fatto bizzarrie. Traduzioni, no, no, viene con la pelle d'oca adesso, quindi vedete come siamo messi. Eh, per cui, altro che fomentatore, anche di più. Eh, per cui, sì, poi hanno stravolto un po' di teorie, soprattutto quella de, dell'uomo malato, l'uomo sano, cioè adesso l'uomo sano è quello malato, prima era un portatore sano, invece adesso ah, è stato, sì, sì. Eh, un portatore di morte. Sì, adesso, adesso cioè, dei, se ti vedono in giro, con con cambiano marcia se non è la mascherina, almeno prima, qualcosina, ancora adesso non so, nella tua città. Tippando il carbone. Eh, sì, no? sì, poi la mascherina l'ho amata, come, come può, che è proprio la uh -huh. mascherina. Oh, uh. Guarda, io eh, ci siamo sempre rifiutati di vendere mascherine, però visto ah, che c'era la necessità, le abbiamo fatte fare in tessuto lavabile, spiegando tutto ah, i possibili, immaginabili, facendo Sì, sì, i tessuti lavabili. Fatti bene che si potevano lavare, e abbiamo sempre detto di non, non usarle troppo, eccetera, eccetera, di usarle soltanto proprio per tutelare o comunque seguire queste normative e anche sulla mascherina in effetti per me più che creare acidosi, quindi favorire l'acidosi. Mi potreste dire qualcosa, mi potreste anche aiutare, ma no, anche, per anche perché il tumore nasce dall'assenza dalla dall di ossigeno e dalla cd Quindi ci stanno dicendo, oltre che sono eh. ipocondriaci, no, attenzione, io sto anche traducendo Dio, se continua a respirare la sua CO2, purtroppo da, può rischiare anche altre patologie. Certo. Eh. Questo è anche facilmente deducibile. Quindi arriviamo a Luglio, cominciano i cortei, no? Credo. Sì, Insomma, sì, no? Sì, Quindi, sì. dici la piazza, come si chiama? Allora, noi abbiamo fatto diverse piazze, anche perché ha cercato di, di toglierci sempre di più dal centro, e poi eccetera eccetera. E poi, abbiamo, poi ai tempi, in quei belli, per cui siamo diventati famosi, c'erano anche i cortei, per cui siamo partiti qua dalla, dalla piazza qui centrale e poi siamo andati in corteo con le famose pittorine, eccetera ci spieghiamo bene perché tanto essendo anche giornalisti comunque affetti del domani tipo sì, per sì, la mia opinione sì, no? Sì, no, tra cioè, l'altro sì. c'è cioè, chi dice una cosa, c'è cioè, chi dice che sì. avevi otto stelle di Davide, c'è cioè, sì. chi dice che c'è la stella di Davide qua le stelle di le muto stelle. Sì, muto esatto, c'è stelle stelle allora che diciamo che il primo cortevo provocatorio fu in che mese? Sì, che era il 2 febbraio, esatto, è l'aggettivo giusto È una provocazione anche perché nessuno purtroppo ci ascoltava eh, per cui diciamo che eh, a fine ottobre 2021 eh, Giusi soprattutto, io gli ho detto subito sì, mi <ride> <ride> ero preso bene anche perché avevo visto la parte buona della cosa, no? di, di, di questo tipo di eh, rappresentazione, perché in effetti in questi anni, oltre ad aver perso la salute, abbiamo perso anche il gusto di stare, oltre a stare insieme, anche il gusto dell'arte, per cui tra le varie arti c'è anche il teatro, per cui questa rappresentazione di rappresentarci come prigionieri di uno Stato soppressivo, autoritario, eh, che cambia la Costituzione, articolo su articolo, abbiamo detto ciao mettiamoci una bella pettorina che come e potete notare... No? Sì, ora no, no, io le voglio Questo vedere. è ottobre. Questo ottobre, sì, sì, sì, 2021. Ok. E quindi come potete notare... I giornalisti ovviamente dissero che avevo 82 uh... stelle di Davide, no? sì sì, no? sì, sì. Avevo sì. anche quella rosa dedicata agli omosessuali di, ah, di Più, okay. tu sai che c'erano le varie okay. stelle, marroni, rosa, anche perché quei benedetti, maledetti lager... Non, non ci sono stati soltanto gli ebrei, purtroppo, ma anche tante I altre Slavi, Roma, cioè, Roma, perché questi ce l'avevano un po' con tutti, no? questi signori qua. Sì, che non erano solo i nazisti, ma anche i comunisti. Ecco, ecco, ecco, però ecco, e, Quindi l'idea era nome, di rappresentare nome. una prigionia in uno Stato, quindi anche il filostinato rappresentava. No? Ah, ecco, sì, c'era il filostinato, sì, dove, sì, dove, dove, è, dove, è, era, dove era il filostinato? So. Lo tenevamo. Eh, con, con le mani ah, okay. e siamo girati per corteo ancora un momento okay. ottobre invece di farci le oppla esatto. volevano uccidere no, okay, ribadisco il mese perché poi l'avete sì. fatto una seconda similare adesso no Ho poi fatto. io poi io non contento perché sinceramente la gente non aveva capito abbiamo perso anche clienti clienti eh, di questa eh, che, che erano comunque ebrei ma tanto perché si sono sentiti offesi ma purtroppo non è stato capito il messaggio. Ah, certo, un po' come quando Giorgiani ha fatto il libro eh, stragi di Stato, che ha fatto tutto lui, poi si così come l'ha firmato quando ha scritto una riga, dice Giorgiani, e non faccio capire a crederci, cominciano a dire che era antisemita quando lui in realtà è amico di un sacco di rabbini sì, eh, italiani. Nel corteo avevamo anche chi aveva salvato, chi è stato salvato e quindi avevamo anche rappresentati. Io devo dire una non cosa, certo. abbiamo ricevuto gli applausi da, da, alcuni, da alcuni ebrei e l'odio di altri, addirittura loro stessi con il sindaco hanno fatto addirittura una manifestazione mm. per dire Conto ma questi delinquenti dei novazze. Eh, no, mi risulta che Alessandro senatore che ho organizzava con voi. Sì, lui è capitato positivo. in mezzo, eh. eh. Sì, però poi un po'. L'abbiamo un po' inguagliato. Reduce, pare, auto, sì, insomma, sì, una, bravo. Barbara bar, bar, bar, sì, no? brava. bravo. Sì, e poi in effetti io stesso poi abbiamo approfondito molto il tema perché, comunque, mi ripeto per chiarezza, noi non ci ritrovavamo alle tragedie, alle, tragedie, alle follie accadute durante l'olocausto, ma gli anni prima quando c'era la tessera del pane, c'era il famoso tesseramento, quando non potevano sì, entrare nei negozi, noi okay. intendevamo quel lato lì, sì, quindi la vorrei ribadirlo anche da te, anche se poi certo. abbiamo detto no, no, in sì. tutte le piazze, Repetita, che buona qua, Repetizia Juventus, anche perché grazie sì. alla ripetizione ci hanno martellato sì, di questo sì, cover questo che era la metà sì. bassa, no. tecniche di gol, Sì, che no? ci no? sono le manipolazioni, si chiamava Annenpass, era la testa era nazista che sì. dichiarava piedi ariano c'è una grandissima sì, uh, signora dell'est europa che ha fatto un video spettacolare sì, sì. entra dentro una, non so, una torre qualcosa in toscana e gli fa vedere grande un impasto originale quello di sì. e, e la tipa lì della torre cioè, si dichiara subito turistica magari veramente una e dice questa la guarda, dice ma non c'è il QR code, no? Sai, 45, non c'è il QR code, no? e lei gli dice, ma la mamma è la Merkel, è la Merkel che ha fatto questo, lo trovate su YouTube, è spettacolare questo video, e quella dice, ah è della Merkel qui, prego prego, e lei entra con l'un in pass, quindi possiamo dire che anche realmente c'è gente che è entrata con l'un in pass, la testa nazista, sì. Chi l'ha schiamato per il aiutati lo chiamo tessera marrone, perché Marrone è un sì, molto ecologico, il Green, po', green pass, sì, pass, Brown lo chiama, un po'. Senti, poi ne la seconda manifestazione, tanto, eh, eh, eh. Sì, no, poi più che altro ho fatto io, ho portato avanti un po' il, il concetto, perché in effetti poi abbiamo subito tanti attacchi, giusi soprattutto, sospensioni, quant'altro, per cui veramente mh, ci hanno fatto veramente del male, a me poco perché sai ormai... Dopo, eh, dopo tanti anni di partita, IVA mi fa più paura di tutti. In Italia, perché voi sapete non c'è maggior sofferente in Italia che un possessore di 20%. Che... Che... Eh, ma infatti, ma ho sbagliato, ho detto no. A provare, potevo andare a Lugano. Ho in Svizzera mi fanno dovevo... le barzellette sull'italiano che pagano <ride> tanto? No, che questo è servizio, soprattutto. Però, vabbè, io non tratto politica, io volevo rimanere. <ride> Ecco, arriviamo alla seconda manifestazione con la vettorina. Sì, no, la no allora, come manifestazioni, come, quindi con altri eh, con partecipanti, no, quella è rimasta, poi eh, sono stato io a, ah, eh, visto che mm, ormai sono un, po un polemico totale, non abbiamo più paura di dire niente, eh, è stata ripresa da me un pochino più avanti, mi sembra, a gennaio, a cioè gennaio. anche lì mi hanno ripreso. Se fra un mi fanno chiudere, mi danno fuoco, Hai messo questo. Sì, okay. ho rimesso questo, cercando di spiegare guarda che io mi riferivo agli anni 30, non siamo quei pazzi che si vanno a paragonare alle tragedie, alle sofferenze inenarrabili subite dagli ebrei e da tutti gli sì. altri, perché si ricordano purtroppo di 6 milioni di ebrei degli altri 10 milioni non si ricorda mai nessuno. Beh, di non parlo nessuno. Chissà perché, così come anche di tante altre guerre, vabbè adesso c'è una sola guerra, sì, eh, centinaia eh, vabbè, infatti Abbiamo no, la domanda, però non parliamo di guerra la domanda finale. non ne so niente no, Giappone anche no, no. so dov'è l'Ucraina eh? sì. così come non ci sì, può nord, mi <ride> no, ecco perché voi ti ha fatto tanto senti vicino. veniamo a, a, la domanda sì. delle 100 pistole tanto in sì, sì. <ride> la domandona finale sì. Facciamo, faccio sì. un'ipotesi no? e tu mi eh. dai la tua opinione mm. allora ipotizziamo che la Mongolia aderisca alla NATO e ovviamente la prima cosa che fa la NATO è mettere le basi militari. La Mongolia, ti, ti dico solo una cosa: confina da nord con la Russia Grazie. a sud con la Cina. Ora, scusate, sì. eh, ti dico quando ho sì, sì. finito la domanda, eh, io faccio il punto di vista russo, tu fai il punto di vista cinese. Secondo te, come ci eh, I russi, ovviamente, hanno uno stato cuscinetto che, che entra alla NATO che gli mette le, le, i missili nucleari come loro volevano mettere a Cuba. Sì si preparerebbero piano piano per invadere la Mongolia. Sì, secondo te la Cina. L'area la, la del suolo solo prima che il vento russi o dopo? Eh, chi lo sa come si comporterebbe, <ride> Io non mi metterei tanto a scherzare con i cinesi, no. Eh, per cui no, ma così come anche con i russi, quindi direi che proprio eh, sicuramente eh, è un atto che diciamo che gli ha, ha puzzecchiato per bene a questo, a, a questo Putin, quindi diciamo che nessuno ha ragione di fare la guerra perché la guerra è sempre negativa, eh, perché a dire il contrario sì, sarei sì. ancora impazzito, no, no, magari sì, sì, certo. torna fra 30 anni, magari ho perso un po' il senno della ragione, però ecco questo è. Sono stati anche sbilanciati gli equilibri, ma qua mi fermo perché. Faccio ancora il farmacista, se posso, spesso. i cinesi sarebbero contenti? No, io così. no. voglio. Già, già mi sto irritando io per i cinesi, figurate, ma io no, sono, sono poi la cinesi. Cinesi. <ride> Non faccio no, testa. Non, test. non condividiamo niente del regime cinese, che è tutto di Maiano, no? Tutto di Maiano, quindi tutto Orwelliano. <ride> sì, è così, perché qualcuno si dice. Eh, no, ma so ricordiamo... sembra che stiamo parlando bene la Cina, no? Ci ricordiamo tutti sarebbe... di 1984, un bellissimo libro. Da rileggere il libro. E poi, come ho detto io, in diretta alla zanzara, ovviamente cioè, ci stanno vendendo che Zelensky è Salvatore Allende, al Palazzo della Moneta, bombardato da Kissinger, e Parenzo e Sepulveda, che faceva la guardia del corpo di Kissinger mm. di Allende. Questo ci stanno vendendo. E chi crede a queste cose è affetto da gravi lo positivo, no, Deficit cognitivo. Quindi, se vedete alla narrazione ufficiale sì, prima della pandemia e poi della russofobia, c'è qualcosa che non va. Eh? No. Prima ci ha messo paura di un virus che doveva assolutamente sterminarci tutti e adesso nel sì, resto sì. lo creano un, un nuovo nemico quindi sì, diciamo che sono tutte le tecniche quindi, no? scusate, non è cambiato no? questo, diciamo questo... per, per me non è cambiato niente è un'altra narrazione prima e no? dopo la russa quando non la sua stessa vibrazione bassa bravo, no? bravo anche perché poi tecnicamente no? non lo so, andava Giorgiano in tv, andava Mariano Amici in tv erano 5 contro 1 no? sì, oh, anche quello quanto mi sono arrabbiato eh, il giorno dopo con, bravo, la con la russofobia va il professor Orsinica di sì. 18, 18 dottorati in geopolitica dice 4 cazzate, 4 che un bambino capirebbe, 18 contro 1. Sì. Beh, ma è ma facile facciamo, no? Cioè, no? tra Mariano Amici, Vabbè, la narrazione sì, ha cambiato capito. soltanto il tema adesso, senza essere esperti, senza essere farmacisti, infatti le dico non serve essere farmacista, biologo quant'altro il mondo verrà salvato da chi riesce a farsi qualche domanda. Quindi, perché è un approccio molto disciplinare. Cioè, fatti, fatti qualche domanda e fatti qualche se, se non trovi risposta fatene altre e parla con qualcuno che si fa delle domande perché se continui a parlare con gente che non si fa domande finirai male. No, Anche per perché qua ero... adesso prima ce la sono, sono presi con noi mai inoculati perché noi non siamo romanzi. Non so se lo sai ma io mi definisco mai inoculato. Ah, e anche mai davorato italiano sono un po' con da prima io mi rifaccio il poker perché... io invece io sì, mi rifaccio il più il poker però, però o... sì, bravo bravissimo c'è poco da dire, però diciamo che tutti noi, nella maggior parte, tu sei un caso eh, fortunato, sei un'eccezione, diciamo che no, tutti noi perché, che abbiamo resistito... C'è anche il blog di Silvia Liprandi eh, che c'è le ricette di platano, quindi... C'è ecco, sì, tanto triptofano, triptofano sì. che è un precursore della serotonina... Ecco, qui dovresti poi non... spiegarmi un po' bene tu e quindi sarò ben lieto di ascoltarvi, ah, anzi, trovo molto interessante, anche perché sì. se uno pensa di avere in mano la conoscenza che gli altri sono dei cretini, diventi per l'osmosio un sì, cretino. Esatto. Ti presenterò Silvia sì, poi un giorno. Eh? Sì, sì, sì. sì, sì. <ride> <ride> un pezzo alla volta ci conosciamo tutti. Anche noi esatto. ci stiamo creando una bella esatto. realtà. In questo, esatto. Comunque in questa crisi, in questa grande tristezza, in questa pandemia sense, o, sense, sì, sense. questa falsenia uh, eh, di vagani sì, eh, sì, si si sì, no? sì, sì, sì. però tanto ho già messo su i copyright perché, perché, perché mi sai mi che noi siamo dei commercianti guardate di di no? è? allora esatto. c'è il copyright sono tutti fermati le mie mi fate eh, dire ricordo. una cosa di, fa, di falsità mi ha avuto in mente i tribunali italiani che giorno è oggi? oggi è scusi oggi è il 23 marzo Oggi il più grande avvocato italiano, che è Fabio Massimo Nicosia, detto Fabio Massimo 10 aveva l'udienza a Roma eh, per un atto un 700 d'urgenza al Tribunale Civile di Roma, per, eh, in cui 700 d'urgenza vuol dire che ti devono fare l'udienza subito perché devono verificare se c'è un pregiudizio irreparabile da modificare subito, è, un, è come se ti dà una sentenza provvisoria. In questo 700 dolgenza lui ha chiesto 18 miliardi e 8 la Draghi e 23 miliardi e 4 la speranza. Oh, eh, Adesso c'è stata l'udienza stamattina, dopo verifichiamo. Bene, poi andiamo a controllare, dobbiamo sempre fare il tifo no? per queste, sì, sì. Per queste Con cose. Cofondatore del partito dobbiamo... libertario, questo grande avvocato. Beh, hai fatto bene a ricordarlo, cosa è importante. Bene, bene. Ok. Salutiamo la Giusi. Ciao Giusy. Alessandro Alessandrini. Alessandro, ci vediamo venerdì. Ok. Se la nostra amica può spegnere. <ride>